a combattere Gorniti qui per vincere Gorniti raggiungibili chi difenderà Dall'agri di spec Gorniti Allora, come si è la ai razzi? C'è tutto! Si può volare! Vai! Eccomi, già da ecco! Ciao anni Eccomi! Um, Giada, cosa ci fai con la Iscador? Um, te lo spiego tra pochissimo eh, Però boh. prima dobbiamo salutare i nostri amici Ok, giusto, giusto Ciao amici e bentornati al Gormiti, Gormiti show! show! Allora, sono Johnny. arrabbiato perché sei arrabbiato? Ma perché stai giocando con la Iscador? No, adesso ti spiego. La Iscador sarà la protagonista della nostra puntata. Ah. Perché Leo, di sei anni, sì. da Pisa, sì. ci ha chiesto di inventarci una bellissima storia. Ok, mi piace che tra l'altro io oggi venivo qui in puntata mm. um, perché volevo giocare con te con il mio eroe della puntata. E, e chi è? Eh, se adesso te lo dico, già è una sorpresa. Mm, ok. Eh, scusami. Però penso che sia una bellissima idea okay. a metterli insieme. Ok, allora eh, prepara la nave e giochiamo. Ok, andiamo. Oh, ok, già da schieriamo gli eroi della puntata. Allora, io per il popolo dell'oceano sì. ho scelto Idros, un'impetuosa macchina da guerra. Mm, io per il popolo del magma ho schierato Saburo, un inarrestabile ninja incendiario. Allora eh, Giada Saburo come vedi ha una spada, questa spada arde di pura energia del magma, si infiamma, si incendia e indovina un po', con un solo taglio può tagliare un'intera montagna! Ma è fortissimo! È fortissimo. E invece Idros sì. grazie all'energia alfa è diventata ancora più forte wow. perché ha avuto dei nuovi poteri, ad esempio... Sì. Con la sua frusta può incanalare tutto il potere dell'oceano e sprigionarlo contro i suoi nemici! Wow, ma è diventato fortissimo anche sì. lui! Wow, ma li vediamo in azione? Sì, sono curiosissima! Vai! Right. No, no, no! Non ve la caverete così facilmente! Resterete qui, qui, qui! A due frammenti. È troppo potente. Mm? Ragazzi, guardate sotto di lui. Eh? L'ho visto. <susurrisa> <susurrisa> <susurrisa> <susurrisa> Mi hai mancato! Mi hai mancato! Sai che cosa devi fare, è vero? <susurrisa> piano, piano, mancato, mancato, mancato! <susurrisa> Ho mancato! E ora, Volte! Oh. Yeah! oh, no! Non lasciarli cadere! Sei una stupida, stupida, stupida corpo! Uh. Ah. Stavi cercando questi. Basta così. Sono tanto, tanto arrabbiato. Vi seppellirò sotto queste rocce. Immagino che dobbiamo agire piano piano, giusto? Uh -huh. No, nah, è il momento dello stile del guerriero del magma! Taglio yeah! oh magma! Wow, Giada, sono davvero fortissimi! E adesso li vediamo in azione nella nostra storia gormitica. Ok, Pronto? Loro, sì, sì, loro sono appena atterrati alla ricerca dei frammenti del cuore del Titano. Ok, forza Idros, andiamo a cercare. Apriamo la nave prima, okay, Ho detto che siamo arrivati. Così, così. Allora... Tu li vedi? Uh, no. Prova a guardare di là. Non c'è niente. Prova a guardare di qua. Non c'è niente. Prova a guardare su. Prova a guardare giù. Adesso. Ma, mi prendi in giro? <ride> no. Allora facciamo così: che sì. io vado da questa parte sì. e tu vai dall'altra. Ok, dall'altra devi andare. Ah, scusa, capriola. <ride> ok, controlla bene. Eh? Mm -hmm. mi mi qua non c'è no. niente. Mi ah, ma forse è lì, guarda là, in quella direzione. Proviamo. Vai più avanti, vai più avanti, vai più avanti, dai no, lì che c'è un burrone. Mi vuoi fare gli scherzi? Ah, ah. Eh sì, dai, un pochino. No, niente, mi metto qua sopra e magari li cerco da qui. Controlla bene, eh. Io guardo di qua. Gormiani, state cercando i frammenti del titano, eh. Bravi, bravi, continuate a cercarli mentre io mi impadronisco della vostra Iscador. Oh no! Che succede? Guarda chi c'è! Scendi dalla nostra nave! No, mai! Prendi questo, sfera del caos! Stai attento! Oh no! Stai bene? Ho perso la mia, la, la mia spada, ho perso la mia spada! La devo recuperare. Vieni qua, sei coraggioso! Ora ti colpisco io! Ah, ah, ah. Non ce la farei mai, prendi questo! Oh. Adesso mi metto qua, così, in, così imparate. <ride> Adesso si la colpiamole insieme, colpiamolo insieme. Vai, Idros! Apri la trappola che lo intrappoliamo, non trappoliamo. No, non mi intrappolate mai. <ride> Ora resterai qui dentro, finché <ride> noi non torniamo. <ride> Adesso chi ride per ultimo, eh. <ride> Ora possiamo andare a cercare i frammenti tranquillamente. Okay. Battimi un pugno. Bravo, Idros, bravissimo. Andiamo a cercarlo. Andiamo Wow Giada Questa <ride> storia Mi è piaciuta davvero tantissimo L'abbiamo in intrappolato Così sì, I cattivi perdono sempre Giusto giusto Ma a proposito di qualcuno Che perde sempre um, C'è qualcuno Che deve perdere ancora E chi? Eh si chiama È un uovo gormita eh. Si chiama G Giada! <ride> sì, no Johnny, non sei per niente simpatico! <ride> sì, c'è la sfida con i collezionabili! Andiamo! Vai! Ah Giada, sono carichissimo! Sì, adesso ti sconfiggo! Poi destro, poi sinistro, poi basta! Okay. Gianni, stai credendo un po' troppo in te stesso! Eh Giada, vinco sempre! Allora facciamo un riassunto su 400.000 puntate del Gormiti oh, Show! Oh, sempre questa storia! Quante ne hai vinte? Ho vinto qualche volta, Una, Io non ho... è vero, non una, qualche Vabbè. volta ho vinto. Vabbè, due, due, due. Allora... Io scelgo intanto. Questa ok, va. scelgo anch'io, sono indeciso, questo, questa, questo, questa. Ciao. Ah. Ok, ok, posso dire ok, posso dire ok, sono comunque contento. Mm -hmm. Io sono felicissima. Perché ho trovato Lord Sol. Ma questa Giada è una sfida epica. Perché chi hai trovato tu? Vuoi vedere? Sì, Lord Eclos. Fantastico allora. Giada, Lord Eclos contro Lord Sol È la battaglia più famosa della storia gormitica Ok, e allora inizio un po' a sudare Inizio un po' a sudare perché effettivamente sono entrambi molto forti Nella card che numero hai trovato? Il numero? Io il numero 9 Giada No Il numero non... 9 <ride> Uguale E sono entrambi molto forti eh. Ok che lui fa parte del popolo dei cattivi, e lui dei buoni Però sono comunque molto forti e sotto al piede io ho trovato il numero 5. Eh, Giada, Giada. Giada, Giada. No, no, non dirmelo, guarda non voglio sentirlo. Po'. Non è un 6, ma è, guarda. Un 9, Giada. Un 9, un 9. Ti ho battuto. Sì, sì, sì. Anche con i cattivi. Ma il mio è più bello. Anche, eh, no. anche con i cattivi, Giada. Con i cattivi. Donne, ma Non è possibile. È possibile. Adesso ti colpisco. Psh, psh. Oh, Giada, è arrivato il momento della. Bacheca, bacheca Gormitica! Allora, ci è arrivata. Eh, inizio io. Lori ci manda una foto, una sua foto, e un um, fumetto storia. Ma andiamo per ordine. Allora, dedica. Ciao Johnny e Giada, sono Renzo, abito a Mortale in provincia di Pavia. Mi piacciono tanto i gormiti, seguo sempre il vostro programma, siete simpaticissimi e bravissimi. Vi mando un foto fumetto, che ho inventato, inventato io, con l'aiuto della mamma. Um, L'ho immaginato e spero che vi piaccia. Un super gormitico abbraccio. Ciao da Lori. Ma è stato bravissimo, Allora, nella Esatto, nella foto, guarda Giada, come vedete c'è lui in una posa super alfa. Eh e, sì? E guarda la storia, leggiamola insieme. Dai, la metto così. Allora... Oggi è il compleanno di Oki, ma i guardiani non sanno che Voidus sta progettando un piano malefico per rubare l'Elastar. Dopo la festa, a Hockey, Trek, Riferone e Icor escono a fare una passeggiata per Gorm. Così Gred sfrutta quel momento per rubare l'Elastar. I guardiani ritornano alla torre e trovano Gred con l'Elastar. Chiamano Titano in aiuto, ma non riesce a sconfiggere Gred perché il suo raggio è più forte. Ma Aaron lancia una freccia che indebolisce Gred, così Titano riesce a batterlo. Gred è sconfitto, torna ad Arcor senza l'Elestar. Ok Giada, questa storia è davvero bellissima. Ha ]issima. avuto un sacco di fantasia! Bravo, wow! Complimenti! Mandateci ma, ma anche voi un foto fumetto, eh? Sì, ci sta, vero? È stata grazie. una bellissima idea! Grazie, grazie, grazie, super bello! Invece ci è arrivata una foto dei lavoretti di Matilde ah, okay. e c'è scritto questa dedica. Ciao Gianni e Giada, ricordate le faccine dei Lord che mostraste nell'episodio 45? Mi avevate chiesto per cosa le avessi create una, sol una soluzione potrebbe essere quella di realizzare due faccine dello stesso personaggio e poi unirle a due dischetti per creare un porta auricolare Ah! Verrebbe un porta auricolare molto simpatico, hai visto che è un bello? Un porta auricolare super gormitico È una brillante idea Brava Matilde, brava come sempre, brava brava brava Gianni eh sì, Aspetta però è vero, stiamo per salutare i nostri amici. Dove devono mandare il materiale? Hai alla... ragione, eh. devono mandarlo a gormitishow.gormiti.com eh sì. Se volete vedere anche i vostri disegni, lavoretti o foto, qui, qui. al Gormiti Show. Ok, adesso possiamo chiudere. Eh sì, è finita la puntata, quindi i nostri amici devono continuare a seguirci sui nostri eh. social. Sì, io io, Facebook, Instagram. E il canale ufficiale di YouTube. Quindi iscrivetevi al con... canale. Esatto, condividete il video e mettete tantissimi, tantissimi like. Un saluto da Gianni. E Giada. Ciao. Ciao mm <laughs>